buondì buonasera buonanotte 25esima puntata di phoenix point dobbiamo finire con l'accidente di missione abbiamo una... un posto degli antichi da liberare e l'abbiamo lasciato a metà sigla e si comincia subito rieccoci qua allora cosa importante è cercare di tirare giù senza farci scoprire allora, allora allora allora eravamo rimasti che tu dovevi farlo secco e intanto raggruppiamoci qua andandoci coi piedi di piombo, salvando ogni due minuti perché io non sono Napoleone Bonaparte e mi riguardo bene dall'estero devo far venire qua i cecchini se no i cecchini possono tentare di andare davanti l'altra oh, volta ho fatto una scemenza facendolo colpire nel, nella testa il mio socio e non va bene tra l'altro cosa è successo con questa gamba? ha un, un po' deforme sto tizio allora questo sono preparato Mm, non lo so, non lo so, questa volta non lo so. Può essere. Eh? Malena va bene qua così. And turn. Si è svegliato? Come ha fatto a svegliarsi? Perché si è svegliato? Chi l'ha fatto svegliare? O si sveglia in automatico. Perché si è svegliato? Chi l'ha fatto svegliare? Vuoi dire la mia ultima mossa? O dopo un po' di turni si sveglia lo stesso? Mamma mia Ok, ripensiamola stavolta coprendoci Me li ricordavo diverse queste missioni mm, Dure, sì, dure Però me le ricordavo diverse Tu sei già sveglio. E diamine, non va bene. Intanto non posso neanche fare... preso in testa, bene. La sentite, la tensione, la sentite, io la sento tantissimo. Beccato in testa di nuovo. 38 point È tutto nelle tue mani Dai dai dai Togligli il laser Si. Sì! Ma un po' piazzato male Non c'è cioè... No, troppo lontani sono Tu hai fatto l'uccisione prima eh, Piazzati di qua Tu adesso questo turno non puoi fare granché prossimo turno magari si fa qualcosa uh, tutti i piazzi qua eh? puoi sparare e le coprirti leggermente di più e adesso saltiamo fuori tutti gli oppliti ovvio che se iniziamo a ammorbidire tutto Potevo usare il coso per levargli l'armatura, eh? Quanto ha di braccia? Armor 20 Fai un passettino più in là Lo Fai un passettino più in là Però sono questi qua che non sono piazzati per niente bene Neanche te sei piazzato molto bene, eh? Adesso si attivano tutti gli altri. E arrivano... 190 di... Va bene. Toglierti le braccia sarà il prossimo passo. Va bene, va bene. All'ennesimo tentativo sembra che la cosa inizia a funzionare. Allora. Aumenta. Il danno all'armatura. E torna al coperto. Tu puoi fargli due colpi. E intanto gli togliamo una gamba. E allora continuiamo. L'oplita. Tu sei incaricato di farmi saltare l'oplita. Due colpi per favore. E tu hai finito i will point. On the Ciao Plita. Can make a e ora tu dovresti avere facilità per caricare un bersaglio così grosso? No. Vai. No C'è possibilità di sparargli nel buchino qua in mezzo, ma. Complicato. Noi ci proviamo lo stesso. No, non credo con una bestia del genere. Mm, non so quanto possa servire. Copriti. Oh no, quello è dazed, quindi non può sparare. Qualcuno sta cercando di spararmi. Al mio priest, quindi non va bene. Qualcuno di troppo sta cercando di sparare al mio priest. Caro mio, vai a ripararti Qualche danno Ti può resistere E ora sarà un lungo è tedioso sparare contro questo bestione. Fino a che non decide di tirare le cuoia. E intanto lo rallentiamo. Tu hai fatto un ottimo lavoro con l'Oplita prima. Riesci a bissarlo? Ah sì Mi ha fatto così E io ti sparo lo stesso Perché non posso fare recover perché non ho will point Malena è la prossima Ciao ciao gambona E torna indietro Non puoi più farlo la mossa di prima Non hai più gambe Sei un gigante di carta pesta adesso Il problema sono i tuoi amici qua dietro Mancato O Posso insistere contro il, lo scudo, però ce ne ha due. Quindi non ha molto senso. E tu non ti puoi più spostare qui, on sloth. Colludiamo, sloth. Perché tu sei troppo allo scoperto. Vai, torna al coperto. Qualcuno ha cercato di colpirti E non è lui È lui di colpi, grazie Sì, mi è piaciuto Passettino Stacchiamogli l'altra gamba Grazie Sì Con un bersaglio molto molto grosso 18 Cover. Uh... Ciao Adesso dobbiamo aspettare due opliti che saltino fuori Cavolo, volevo spararli con quello quell'oplita. Cecchino. Uff. Ora allora vediamo, se questi sono gli ultimi due abbiamo finito la missione. dietro. Ma magari tu riesci a farlo fuori. Ma no! Ma no! Ma cosa mi fai? Non so neanche se era il punto giusto per farlo, però. Dai, proviamoci. Ciao. Non hai visuale sull'altro, eh. Devi andare in Overwatch. Eh sì, adesso tornano a Spavaldi, sti qua, eh. Adesso che mi ha tirato giù il... Il bersaglio grosso. Io ti direi di arretrare un pochettino. Che quello non scherza mica. Sperando che non salti fuori qualcun altro. E copri qua. Uh, bom. Eh, tu... troppo tardi L'overwatch con quelli con gli scudi va più che bene Ciao Prima cava conquistata Prima cava conquistata Mamma che fatica Mamma che fatica. Dai, l'abbiamo rifatto un po' di volte. Vabbè, ho sempre detto che non sono Napoleone, però questo è quanto. Dobbiamo trovare una uh, raffineria abbinata a questa. Questa è la cava, tiriamo fuori i cristalli, serve una raffineria per farli funzionare. E poi, non lo so, adesso poi ve lo dico. A reward 1000 The ancients valued their refining facilities far more than their cities. The materials they produced undoubtedly were the basis of all their technology, but I think they had a more urgent reason to have the refineries protected. Living crystals. For generations, humanity had attempted to create a perfect power source. The ancients succeeded in that and more. New Jericho believe the samples I am covered to be some ancient battery what we've found. I'm certain they were wrong. Analyses remain inconclusive, but we know that the living crystals are indeed a source of power, and potentially a destructive power. Experiments have shown that prolonged exposure is capable of killing the Pandora virus and mutated cells, as well as entire Pandoran organisms. Human cells don't start showing signs until hours later. Decades won't be enough to uncover their secrets. Per now I'm certain of two things. The ancients were biologically from humans e. they had defeated the Pandorans before. One question però humanity stand in all this? Lo scopriremo. Ok, questi sono i tre materiali. Possiamo fare un, un guard guardian, però ci serve 100 living Crystal. Questa è una lapidary. Però ci manca un posto dove andarli ad estrarre. Uh, lancia qua. Lancia, qua voglio vedere se c'è qualche posto qua. Charlie sta tornando da phase one. Tu stai andando dove? A ah, fare l'ultima missione del Chaos Engine. Tu stai andando a vedere Seeking Dr. Symes. Come vedete, sto registrando qualche giorno dopo. Riprendiamo dove avevamo lasciato. Allora, The Gift, non mi ricordo più dove, dove spostarla. Non si, è messi, non si è messi massimo. Allora, come possiamo andare adesso? Tentare di conquistare l'altra la rovina di Doviana e rifare un'altra missione in cui si piange. Devo... No, sono pericolosamente sotto di tech quindi devo no, il sinedrio è quello che ha la tech a più a buon mercato però qua anzi tu prima vai qua ah c'è un active pannorance structure quindi dobbiamo fare okay. Ovviamente nella mist perché non li costruiscono pure nella mista. mist. Ovviamente zona corrotta. Ho tre cecchini, quindi si può proviamoci. Questa è andata in ricerca, siamo. Oh, stiamo andando ben avanti bene, vabbè, con, la... con la basic bionic technology, che devo proprio farvi conoscere, stare sì, la basic e 7. Allora, intanto possiamo fare questa missione dobbiamo essere contro i pandorani tutto quello che prendiamo lo portiamo a casa il lander con il jet jump non ha molto senso ma va bene a meno che noi gli rimettiamo questo che era più 2 di velocità trovo dargli questo perché lui con boom blast questo perché non c'è un ok definire nuovo tech, pericolosamente super forte ancora mitra con la base ok ok tu puoi avere Armor Wreck che non si sa mai contro i nemici piuttosto tu hai 71 Aspetto di avere altre cose gustose Perché te, te voglio farti diventare un infiltrator Mi sparerà nascosto Intanto posso imparti un po' la willpower Ah no, potevo fare il berserker, perché ci penso, vabbè Che lui ha un'arma molto precisa che non fa danno all'armatura con l'abilità armor break usi il, il fucile laser che è molto preciso e ti aggiungi 30 danni all'armatura 30 di uh, penetration di shred fa tanto, tanto. allora ritrova andare fino a lì e penso che puoi ripulire il tutto, ne? un bel salvataggio oh, mi sa che ultimamente mi sta... avendo un po' di problemi con... i salvataggi, eh? cancello un po' di vecchi salvataggi Rib Seal, che brutto Va bene, allora ja, Siamo sicuri che partiamo da lì Va bene uh, No, non va bene perché <ride> Gli ho regalato un turno così a caso. Immagino che dovrò liberarmi di tutti questi, eh? Dovrò liberarmi di tutta questa gentaglia. Orca miseria, sapevo io che c'era un altro di queste bestiacce immonde. E dovremmo andare esattamente nel mezzo, eh? Ne? allora lunar lander piazzati qua tanto space invaders beh intanto ci ricollochiamo in posizioni più console quello potrebbe essere il posto del cecchino Abbiamo appena iniziato, still alive. I'm going in. Scusate, sono un po' raffreddato. Abbiamo un mirmidone che è. In mezzo. Dovrei metterlo a avvicinarci. Cubert. E tu copri di qua. Va bene. In 5 sono veramente pochi. In 5 sono veramente pochi. Ora stanno facendo un perimetro là in mezzo. Ancora un po' distante eh? Questa è una perception incredibile tra l'altro Ok, questo potrebbe essere il primo bersaglio Facciamo così e poi torniamo indietro Non puoi tornare indietro Maledizione. Vabbè intanto facciamogli un po' male E qua non lo beccheremo mai non hai visto proprio nessuno qua eh voglio spostarti troppo avanti che poi mettete di qua qua ero ah, proprio abbiamo visuale su un triton no buono vai di qua Se qualcuno si avvicina Allora, vediamo un attimo se riusciamo a Porca miseria, perché avevo fatto troppo in fretta usare quell'abilità Vediamo se riesco a fargli dei danni Decisamente troppo in fretta a usare quell'abilità. Uh, va bene, proviamo a fare così. Uh, basta. Fermo restando che quello, Quel bersaglio grosso deve essere la priorità. Perché quello chiama rinforzi, e continua a chiamare rinforzi. Devo andare a prendere questo robo. Come si avvicina silenziosamente? Non l'ho ben capito questa mossa, ma va bene. Mancato. Immaginavo. Lo immaginavo. Forse se erano più cecchini è sicuro se erano più persone. Danni da corruzione? Ok, brucia un po' di will point, va bene. Non mi piace che vieni di qua però. Posso fargli saltare la cosa, le gambe e, e poi il fucile. Però andrà per la sala in sede. Tu non hai il fucile a pompa, eh? vado più avanti poi rischio di avere dei tritoni in mezzo alle palle Tu hai ancora due Vabbè, tu intanto fai saltare quello lì va E okay. avviciniamoci di qua Allora ci avviciniamo qua e questo lo usiamo i primi che saltano fuori qua. Facciamo sì. Speriamo! Posso usare Dash? Qua dash qua, il problema è che poi questo, il prossimo turno quello picchia da vicino e fa male. Allora, facciamo una cosa, il tritone lo facciamo saltare subito. Mi spiace perché tu hai quasi finito i will point e sei l'unico cecchino che ho però... Esatto, non mi serve assolutamente far così. Qua portiamogli una trappola di overwatch. E quali sono i rinforzi che sta chiamando quel tizio? Termine. Ah, quello avrà avuto danni virali. Prossimo turno questo è morto. a far fuori questi stupidini questi nemici stupidini quello è un fucile da cecchino no, no, un bulldog e arrivano i rinforzi me l'ha resuscitato tra l'altro ancora più cattivo maledetto messo su è veramente maledetto di fatto il solitico non siamo messi benissimo tanto eh? per cambiare Cosa penso sia la cosa migliore da fare in questo momento? Che okay, io abbia qualcuno la.. sta un bulldog. Eh, devo sceglierne uno. Target down. Dobbiamo farne fuori il più possibile di questi. <ride> Devo staccargli la testa per evitare di chi chiami i rinforzi. Come diamine si fa? C'è qua il mirmidone Qualcuno mi deve far fuori il mirmidone E qualcuno deve farmi fuori questo bruto Allora Tu hai già due action point Quindi tu Devi provare ad avvicinarti al mirmidone che non so info action point 1 quindi può muoversi e attaccare facciamo così point Allora, allora, allora, allora Tu hai tre sì. Dobbiamo far fuori il mirmidone L'altro quando chiama il rinforzo Chiamano i rinforzi paurosi Sì questo che è un kill. Allora, già che ci siamo, proviamoci. On my way. Non si so riuscirò mai a prenderlo. Tu hai. E uh, proviamoci. Disable dead. E questo avrà regeneration torso sicuro. Quindi. Esatto. Allora. Allora, io devo iniziare a far del male a ma seriamente. Come posso fare? No Tanto mettiamoci di qua, di qui e. Ready to engage? E facciamogli saltare l'armatura di quella roba là in alto. Bene! Ora la parte là in alto diventa una bella spugna di colpi. Non si può fare nient'altro. Vai. Non ho dimenticato del gunner. Non posso dimenticarmi la gente così. Chiama rinforzi. Eccoli là. Ha resuscitato il tizio qua. Mi ah. sembra essere abbastanza fastidiosi questi, eh. Maledetto, sei un maledetto. Vabbè, ah sei impanicato! È incredibile. Il problema è che adesso questo ci farà del male. Uh, Lunar in ritirata Subito Mancato Porca miseria Non siamo messi bene Non siamo messi per niente bene Allora, tu ammorbidiscilo e cura il cecchino. Vai! Non move per un secco. Sono pronti. The Jump se lo voglio usare Potrei usare Ancora Dash Tra approfittarne per fargli del male E poi andarmene Via Ah, cavolo yes. Curalo, subito Eh, tu devi sparare e coprirti da qualche parte Ce n'è Anche se lui è qua, non è che puoi coprirti uh, no. E hai due punti, non puoi usare Quick Aim E non lo ammazzi neanche. È il prossimo turno. Anche ah, il prossimo turno. Facciamo saltare fuori subito. Bene. Tu sei l'ultimo. Che puoi uccidere ancora questo e mettersi in Overwatch. Vai! Questo turno non ho fatto male a chi volevo far male, ma fa niente. E adesso sono arrivati tre rinforzi. Intanto se ne è impanicato un altro. L'Acheron deve impanicarsi, mannaggia. Al prossimo turno avrai una bella scarica di fucile a pompa. Qualcuno ha usato la mist. Quel maledetto coso qua. Non ho ben capito. E mi obblighi ad andare lì a farti del male, ho capito. Cubert è una missione per te. Ciao! Down. Oh, sei impanicato! Ma che peccato! Poi c'era un impanicato, eh? simpaticone eccolo là intanto Ciao Ecco, questo è un altro problema Autovemmo On the move. Target located Do we have a plan? Count to sono devo sempre portarmi dietro un caricatore di scorta, porca miseria tu c'è un gunner tanto tu fai un passettino indietro e mettiti in overwatch Sparare solo una volta, ma almeno well, per tentare di farti arrivare fin qua di corsa. Però c'è quell'Acheron lì di mezzo che non mi piace per niente. Non posso sparargli, proprio in una posizione proprio è messo bene. Eh? Let's go. Tearing the fire. I'll keep my eyes open. Inizio a sentire la mancanza di qualcuno che attacchi da vicino rinforze male al bestione, tutti gli altri sono solo distrazione. abilità solo in parte su un occhio. Posso fargli saltare? Vai saltare fargli saltare la testa. Enemy still di Will Point. Il prossimo turno è ancora vivo. E si è impanicato. Bene, dai! Non mi E si è impanicato anche lui. Almeno vediamo i tritoni va. Hai hmm. due will point. Non sta, mamma mia quanto sei corrotto per quello. Possono anche usare Bomb Blast, perché sei corrotto. Tre tritoni. Iniziamo a fargli seriamente male, va a dargli un po' di bleeding Qui Mica tanto maledizione, è mancato pure. Eh? Tre tritoni, bisogna fare ritirata per forza. Oppure raggrupparsi in mezzo. Non male. C'è manca ancora questo. E adesso stiamo provando il tiro il piccione con la pistola da 30 km. Sì. E ovviamente bisogna security aria. Oh, ma non c'era neanche. Non c'era neanche da dubitarne. Vai qua. Mutant andu. Let's just get this over with. Vai, quello per, per il torso. Molto, molto bene. Qua ce ne sono tre. Puoi sparare e battere in ritirata. E batti in ritirata. On my way. Space Invaders. Finito tutte le munizioni Possibili e immaginabili. Non una bella cosa. Tu almeno una ricarica, dai. Buttamelo giù, buttamelo giù, buttamelo giù. Molto, molto bene. Allora, pistola, inutile che facciamo un overwash di 40 km, un po' più vicino. E tu hai bisogno di, una, di qualche munizione. Adesso rinforzi, non ci sono più, maledetti. Potrei dare a Super Frog l'arma paralizzante, così ci portiamo a casa un po' di mutage. Quanto hai? 8, 16, 24, 32. Io ho bisogno di 4 scariche. Here. E nessun altro a... ha... Armi paralizzanti, vero? Allora, bisogna tentare di rubargli il Redeemer? <ride> Piuttosto che niente. E va, batti in ritirata lì mi sembra ci siano dei tritoni tu controlla se qualcuno ciccia fuori dalla mista C'è un'altra pistola, tra l'altro. Niente armi paralizzanti, stavolta. Allora, tu controlla se qualcuno non abbia voglia di cicciare fuori da qua, va. Right e Tio Qbert controlla di qua. Appena si avvicina qualcuno, si avvicina un po' troppo qualcuno. Pensaci tu. Tanto questi resistono alla prima salva. Un po' troppo resiste. Uh. Possiamo farci scorpaggiata di mutagen se non moriamo tempo c'è di pandora un'activity quanti rinforzi ha chiamato no ti uh. distruggo lo yudar tu non puoi fare niente ma tanto l'altro, tu quanto hai di Will point brutto, maledetto? 9 Quindi se ti sparo due volte tu ti impanichi. Okay. Good. Ah, tu sei già venuto in braccia a questo, quindi paralizziamolo, va. 24, 32. E questo viene a casa con noi. Tu scappa. Ok. Ho fatto tanto di quella mist qua che non si riesce davvero a capire chi. dandole non si scatena la catena del panico Space Invaders questo si becca un'altra botta di paralizzante. Quello dovrebbe essersi impanicato. Quello non mi piace. Allora, tu quanto hai di... 2, 10, 8, 16, 24 bisogna di 3 scariche tu Vabbè, uno lo ammazziamo. Questo lo portiamo a casa, questo lo devo far fuori. Non l'hai fatto fuori. Non l'hai decisamente fatto fuori. Quello è ancora impanicato? Speriamo di sì. E questa è una manovra abbastanza rischiosa. move. Vai! Let's do this. Playing it safe. Tu hai ancora bisogno di curarti, tra l'altro. Eh niente. Ah, allora, probabilmente paralizzando quello là, quanto va di 180, 8, 16, 24, tre colpi. Non ce la faccio in tre colpi. Non ce la faccio. Dai tre colpi in una batta sola Però... Crunch time. Vattene um... ritirata, va. Adesso al prossimo turno diventa abile a e eh, quindi non va bene. Vai, space. Aiuta il tizio lì. Dark un passettino più avanti aiuta Super Frog first aid. molto bene e eh, il cecchino va un po' più avanti a questo punto The allora Eh sì, ma abbastanza quella Vai, paralizzalo se ne portiamo a casa tra di bestie Bene Nessuno che livella Eh vabbè Però almeno abbiamo provato la Prima missione di Seeking Dr. Symes. Devo ricordarmi di portare un missioni di scorta. Non è possibile che mi trovo sempre col fiato sul collo. O almeno un martellone. Tech 250. To Antarctica. Abbiamo una marea, ma una marea di materiali. E dobbiamo andare fin qua. E come facciamo ad arrivare fin là? Dobbiamo attivare questo. Cos'hai di buono? Oltre a un gustosissimo aereo, quindi un nuovo team. No, adesso possiamo andare. Non può andare fin qua. Call Bay, Access Lift, Fabrication Plant Tu devi avere ancora satellite, that link E non abbiamo Niente di tech e Devo ancora farla questa missione qua per raccogliere la Curativa Containment Allora Grazie per la vostra collaborazione Ho bisogno Di un po' di ciccia Molto bene un bel po' di ciccia. Dobbiamo andare in Antartide, c'è poco da fare. Anche tu hai bisogno di, di curare urgenti, eh? Un po' più di velocità va. lunar guarda che potremmo produrre un martellone spero perché non abbiamo niente combat shield chiede tech incredibile siamo messi malissimo come tech dobbiamo scambiarla eh? buttock of the ancients bardock's fist facciamo un paio va Voi dovete andare a commerciarla il prima possibile, Mantico 6, che diventerà... Team Echo! Team Echo, anzi, Echo e va. No, Alpha, bravo, Charlie Delta. Delta, vai qui. Non ci fai andare fino a Phoenix Point? Non puoi andare da nessuna parte? Fino a che non abbiamo scoperto altra città, non puoi andare da nessuna parte, Delta. Qua c'è una base del, ovviamente nella, nella mist, perché a noi ci piacciono le cose facili Qualcuno stava andando a distruggere quel nido Carly Alfa è il buon... Sì, ok, che deve andare a fare le missioni Vado a fare scavenging Andiamo e vediamo cosa succede Ok trade. No, materiali per tech, grazie. Adesso siamo messi non benissimo con i materiali, ma almeno abbiamo un po' di tech. Oh, qua c'è un altro sito. E Qua c'è un altro sito. Tu non puoi andare adesso da parte, no? Che dire? Sospendiamo qua, prossima missione, facciamo la scavenging e andiamo a fare un po' di altra roba. Mi raccomando, campanella per continuare a vedere noi, i nostri prossimi episodi. Tra l'altro ci stiamo avvicinando sempre di più alla Basic Bionic Technology. Quindi come possiamo vedere qui. 8 ore, prossima volta proveremo a farcela. E abbiamo cose abbastanza gustose da ah, Quindi... Ciao!